In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa semplicissima maglia con scollo a V che io ho deciso di chiamare Maglia Green Flowers. Per quanto riguarda il filato ho utilizzato il filato della Mistrico Filati Linea Topless che quest'anno sto utilizzando tantissimo per poter creare vestiti e maglie e ho optato questa volta per il colore numero 55 e è questo sfumato verde molto bello e potete vedere ha veramente delle sfumature fantastiche per poter realizzare questa taglia che è una taglia S io ho utilizzato 250 grammi di questo filato lavorando con uncinetto del numero 4 per una taglia M vi consiglio di andare a prendere 300 grammi per una taglia L 400 g. naturalmente in descrizione vi lascio il link al sito 100 con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori ho detto per una taglia L 100 grammi in più rispetto a una taglia M che ho detto solo 50 grammi perché eh, per le taglie L avete anche molto più seno quindi sicuramente dovete andare a fare molte più um, lavoro con il punto più stretto rispetto con questo punto più largo per questo ho detto 100 grammi in più rispetto a una M mentre una M rispetto a una S ho detto soltanto 50 grammi in più però attenzione se siete una taglia M ma molto seno allora in questo caso vi consiglio 350 grammi tenete presente che la lavorazione che vi prenderà più filato è la parte lavorata sopra quindi più seno avete più dovrete lavorare questa parte rispetto a questa forata sotto quindi vi occorre più filato per poterla realizzare per questo vi dico queste piccole cosette in quanto um, a decidere quanto filato bisogna acquistare per quanto riguarda la lavorazione si inizia con la parte inferiore io ho um, deciso di optare per questo motivo eh, che ricorda appunto le pigne ma non sono proprio pigne sono un po più eh, particolari quindi della sorte di fiori e ho lavorato questo da partendo da sotto al seno fino ad arrivare alla lunghezza desiderata io non la voleva né troppo lunga né troppo corta ma una via di mezzo una volta realizzata la parte di sotto si va a realizzare la parte di sopra con un punto semplicissimo che è lo stesso che ho utilizzato per la maglia precedente quindi un punto abbastanza coprente e ehm, si va a lavorare questo punto prima in tutto tondo e poi poi arrivata la tesa degli scalfi, si va a separare la parte dietro e la parte avanti. Nella parte avanti io ho creato anche lo scollo a V, mentre dietro l'hanno fatto, lavorando tutto di un pezzo detto ciò poi si vanno a, a um, cucire le spalle, volendo si possono fare anche le maniche e ho intenzione di fare un modello molto simile anche per, um, con delle maniche però facendo una scollatura più pronunciata, per adesso mi andava bene una, una scollatura così poco pronunciata perché comunque è una maglia che devo indossare in estate e mi andava già bene il fatto che fosse molto forata eh, sotto, mentre per il modello che ho uh, intenzione di realizzare, quindi versione autunnale, faremo qualcosa di un po' diverso, ma i punti dovrebbero restare questi, altrimenti poi non vado a cambiare il via ancora sopra ma non lo so. Detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia, che siate realizzarla, e se è così mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul mio gruppo Facebook la, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sfero Zai, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato topless e l'uncinetto del numero 4 la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14 e ho montato 154 catenelle questa volta partiremo da sotto al seno quindi mi raccomando se dovete prendere comunque la circonferenza prendete sempre o quella del seno o quella dei fianchi a seconda di cosa avete più largo però non vi preoccupate perché comunque ehm, se avete bisogno di fare degli aumenti questo punto vi permetterà di farlo e poi vi spiegherò come detto ciò montate quindi 150 catenelle quindi con un multiplo di 14 posso andare a farvi vedere il primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una 2 3 3 catenelle di separazione 1 2 3 salto 3 catenelle di base entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle una due tre salto una catenella, vado nella successiva, realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto una catenella, entro in successiva, realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due 3 salto una catenella, entro in successiva e vado a fare una maglia bassa ho realizzato così tre archetti di 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo quindi prendo il filo entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle entro nella quarta e realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due tre salto una mai una catenella entro una seconda e realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due tre salto una catenella entro una successiva realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto una catenella entro nella successiva e realizzo una maglia bassa per un totale quindi di 3 archetti di 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle ricomincio da capo facciamo un'altra insieme entro nella quarta realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle entro nella quarta realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto una catenella entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto una catenella entro nella successiva e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto una catenella entro nella successiva e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto terminando il mio primo giro ho fatto le ultime 3 catenelle entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima secondo giro vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa e rientro dentro nella maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro sempre nella stessa maglia alta e vado a fare altre due maglie alte non chiuse quindi una prendo il filo rientro 2 chiudo le due maglie alte insieme 3 catenelle 1 2 3 vado nel primo archetto di 3 catenelle che mi separa le prime due maglie le prime due maglie basse quindi vado qui e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi prendo il filo vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte non chiuse 1 prendo il filo rientro seconda maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 2 prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme 3 catenelle una due tre vado dove ho il primo archetto tra le prime due maglie basse e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa per un totale quindi di due archetti di 3 maglie alte tra le maglie basse e eh, di 3 catenelle tra le maglie basse 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme scusate mi tiro un po di filo quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte 2 catenelle 1 2 rientro altre due maglie alte non chiuse una 2 chiudo le maglie alte insieme 3 catenelle 1 2 3 vado nel primo archetto di 3 catenelle che mi separano le prime due maglie basse realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa di nuovo 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il secondo giro ho fatto le ultime 3 catenelle entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia bassissima terzo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 2 catenelle che sono La prima maglia alta non chiusa rientro dentro l'archetto e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte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 una e due chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione e di nuovo per l'ultima volta vado a fare due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme ho fatto un totale di 5 gruppi di due maglie alte chiuse insieme 3 catenelle una, 2 3 vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo ad fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle tra i due gruppi di due maglie alte chiuse insieme e vado a fare il mio primo gruppo di due maglie alte non chiuse quindi una maglia alta non chiusa seconda maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione e rientro altre due maglie alte o non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse, una, due, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse, una, due, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione e per l'ultima volta vado a fare due maglie alte non chiuse, una e due, chiudo le due maglie alte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 Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, quindi entro dove ho il primo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado tra le due tra i due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia bassissima. Rientro e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, vado tra le due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme successive vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 vado dal gruppo e eh, eh, scusatemi vado tra i due gruppi di due maglie alte successive vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado tra le ultime due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 Vado dove ho l'unico archetto che mi separa le uniche due maglie alte e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado tra i primi due gruppi di due maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado tra le due gruppi di due maglie alte successivo e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nella, tra le due maglie alte tra i due gruppi di due maglie alte che sono insieme successive vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado tra gli ultimi due gruppi di due maglie alte che sono insieme vado a fare una maglia bassa per un totale quindi come vedete di 3 di tre archetti di 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 Vado dove ho l'unico gruppo, l'unico archetto di 3 catenelle tra le due maglie alte maglie basse e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo 3 alte insieme. Vado tra i primi due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1, 2, 3. Vado tra i due mai gruppi di due maglie alte successive e faccio la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e successive vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra gli ultimi due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse e realizzo una maglia alta. 3 catenelle 1, 2, 3, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro. Ho fatto gli ultimi 3 catenelle. Quindi vado dove ho la maglia bassa iniziale. E vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto nell'archetto di 3 catenelle. Vado a fare un'altra maglia bassa all'interno dell'archetto e a questo punto realizzo 3 catenelle 1 2 3 vado nella tetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado dove ho la maglia alte realizzo 2 maglie alte non chiuse 1 e 2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 3 archetto, successivo vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1, 2, 3. Archetto, successivo, vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte non chiuse, una e due. Chiudo le due maglie alti insieme. 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto terminando anche il mio quinto giro vado a, dopo le tre le tre catenelle vado a fare una maglia bassissima dove ho la prima maglia bassa e andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle una due tre vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare i miei 5 gruppi di due maglie alte chiuse insieme. Quindi vado a fare i primi due maglie alte non chiuse. una 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte. 1 e rientro due due maglie alte non chiuse scusate chiudo le due maglie alte catenella di separazione di nuovo due maglie alte non chiuse una e rientro due chiudo le due maglie alte catenella di separazione rientro altre due maglie alte non chiuse una due chiudo le due maglie alte catenella di separazione vado a fare l'ultimo gruppo quindi due maglie alte non chiuse una 2 chiudo le due maglie alte 3 catenelle 1 2 3 vado nel primo gruppo di 3 catenelle tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nel gruppo successivo nell'archetto successiva e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare i miei gruppi di 5 di, i miei 5 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme quindi 2 maglie alte non chiuse una 2 chiudo le 2 maglie alte catenella di separazione rientro altre 2 maglie alte non chiuse una e due chiudo le 2 maglie alte catenella di separazione 2 maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione rientro altre due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte catenella di separazione rientro altre due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme 3 catenelle una due e tre e di nuovo vado dove ho le prime due maglie alte le, le l'archetto di 3 catenelle tra le prime due maglie basse realizzo una maglia bassa 3 catenelle vado nell'archetto successivo maglia bassa 3 catenelle e continuo così per tutto il mio sesto e ultimo giro poi naturalmente vi farò rivedere come rifare il primo giro e vi spiegherò anche come fare se volete fare un po di aumenti sto terminando anche il sesto e ultimo giro vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima quindi questo è il motivo che ne viene fuori e sono i giri che andremo sempre a ripetere fino alla lunghezza desiderata ora vi faccio vedere un attimo il primo giro e faccio già capire come potete fare se volete allargare un po la lavorazione allora io vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta 3 catenelle di separazione ora se invece voi volete allargare invece di 3 fatene 4 e poi andiamo direttamente tra i due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme ne va a fare il nostro maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 andiamo nella tra le due maglie alte tra i due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme e andiamo a fare una maglia bassa 3 catenelle e di nuovo andiamo tra i due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme facciamo una maglia bassa 3 catenelle e di nuovo andiamo tra gli ultimi due gruppi di 3 maglie e di 2 maglie alte facciamo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 e 3 se invece dovete allargare ne fate 4 e di nuovo andiamo a fare una maglia alta allora vedete noi qui e da questa parte mi ho fatto sempre 3 catenelle 3 catenelle maglia alta 3 catenelle 3 catenelle 3 catenelle gruppi di 2 maglie alte 2 catenelle gruppo di 2 maglie alte 3 catenelle se volete allargare invece di fare 3 catenelle andate a fare 4 catenelle quindi sia qui qui anche questo in tutti gli altri giri passate a fare 3 invece di 3 catenelle 4 catenelle lasciando invece 3 catenelle quando andate a fare gli archetti andate ad aumentare soltanto qui in modo tale che la lavorazione in questa maniera si allarga se volete allargare ulteriormente poi potete passare a lavorare dal 4 al 4 e mezzo in modo tale da allargare ulteriormente ma di non fare ancora altri aumenti perché altrimenti vi verrebbe poi un po' troppo forata quindi se non la volete eccessivamente forata fate soltanto da 3 a 4 catenelle e passate poi a lavorare con un uncinetto più grande detto ciò io adesso continuerò a lavorare vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e poi andremo a lavorare la parte di sopra della nostra maglia dunque ho ripetuto il motivo per 7 volte 1 2 3 4 5 6 e 7 e come lunghezza per me va benissimo vedete qui finisce con queste ondine che mi piace tantissimo adesso ricominciamo a lavorare dalla parte superiore lavorerò sempre con un centro numero 4 e andremo a cambiare il punto Vedete qui è la mia lavorazione che scende verso il basso e io adesso riprendo a lavorare verso l'alto e vado a fare un punto molto molto semplice. Quindi vedete io qui dove avevo iniziato e finito il giro, vado tra la maglia alta e la maglia bassa, mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta prendo il filo, vado nell'archetto tra le due maglie basse e di nuovo a fare due maglie alte. Una e rientro due. Vado nell'archetto che mi separa le due maglie alte successive e di nuovo vado a fare due maglie alte, quindi una due. Vado nell'archetto che mi separa la maglia alta dalla dalle altre due maglie basse e di nuovo a fare due maglie alte, una, due. Vado tra la maglia bassa e la maglia alta e vado a fare due maglie alte, una e due. E ricomincio, quindi vado tra la maglia alta e la maglia bassa e vado a fare due maglie alte, una, due. Vado tra le due maglie basse e vado a fare due maglie alte, una, due. Se vedete che la lavorazione vi stringe, io devo andare a stringere un po', ma se voi vedete che vi stringe un po' troppo, tra le due maglie alte fate una catenella di separazione e continuiamo. Potete anche non farlo spesso, potete fare i gruppi di quattro maglie alte. Di, due, di quattro gruppi di due maglie alte fare una catenella di nuovo quattro gruppi di due maglie alte fare una catenella gestitevi un po per vedere se dovete allargare o stringere la lavorazione io la voglio stringere un po quindi mi va benissimo non fare alcun tipo di catenella di separazione e vado tra le due maglie alte tra le due maglie basse successive faccio due maglie alte Ops, scusatemi una e rientro due vado tra le successive due maglie alte di nuovo fare due maglie alte una e due vado tra le successive due maglie alte di nuovo a fare due maglie alte una e due e continuo così per tutto il giro vi faccio vedere poi come terminarlo e come iniziare il sempre questo giro perché è il giro che andremo sempre a ripetere Sto terminando il giro, ho fatto le ultime due maglie alte, entro nella terza catenella che qui eleva la mia prima maglia alte vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, adesso andiamo a fare una maglia bassissima tra le prime due maglie alte. Ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 3, rientriamo e andiamo a fare un'altra maglia alta. E di nuovo vado tra le due maglie alte successive il gruppo di due maglie alte successive oppure se vi risulta più facile salta due maglie quindi 1 e 2 si va al centro del gruppo di due maglie alte del giro precedente e si fanno due maglie alte una due vedete stiamo ripetendo lo stesso giro quindi salto due maglie oppure entro tra le due maglie alte del gruppo eh, del giro successivo e rimando a fare due maglie alte una Due. E continuo così, vado nel gruppo di due maglie alte, vado al centro e vado a fare due maglie alte. Questo è il giro che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare da sotto al seno a um, fare poi lo scalfo, quindi io vi dirò quanti giri ho ripetuto. Mi raccomando chi ha fatto le catenelle continua a fare le catenelle di separazione, se l'ha fatto ogni due gruppi, ogni tre gruppi, ogni quattro gruppi, ogni cinque gruppi, come ehm, gli è servito meglio per poter non stringere troppo la lavorazione, però si ricordi di andare a fare sempre quella catenella, altrimenti poi la lavorazione si stringe. Detto ciò io continuo a lavorare, vi dirò quanti giri ho fatto e poi andremo a dividere la parte avanti dalla parte dietro perché ha gli scalfi delle maniche. Ho lavorato il giro per 12 volte quindi dal primo giro fino ad arrivare sopra il seno a me bastano 12 giri naturalmente chi ha un seno più grande a prescindere che sia una taglia m o l però se avete una terza una quarta sicuramente dovete andare a fare più giri detto ciò sono andata a mettere i marcatori per mettere i miei marcatori ho contato i gruppi di due maglie alte e ne ho un totale di 55 quindi ne ho messi 27 dietro 28 avanti vi ricordo che quello dispari va sempre messo sul davanti e adesso io continuerò a lavorare lo stesso motivo però in giri di andata e ritorno quindi andiamo a fare in questa maniera iniziamo sempre normalmente quindi vado tra le prime due maglie alte faccio una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle e rientro un'altra maglia alta vado tra le due maglie alte successive del gruppo precedente e di nuovo ad a fare le mie due maglie alte e continuo così fino ad arrivare dall'altra parte e vi farò vedere poi come si termina il giro e come si ricomincia per fare giri di andata e ritorno e non più giri di tutto tondo sono arrivata quasi al marcatore quindi vado a fare il mio ultimo gruppo di due maglie alte una e due ho fatto così il giro quindi mi adesso mi giro con la lavorazione e di nuovo vado a fare una maglia bassissima tra le prime due maglie alte e vado a fare poi le mie 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta e vado a lavorare normalmente Vado nel gruppo di due maglie alte successivo, entro tra le due maglie alte. E vado a lavorare le due maglie alte e continuo quindi questi giri fino alla fine cioè fino ad arrivare alle nostre spalle non so se sul pezzo davanti farò anche della sorte di spalline quindi di avere uno scollo quadrato devo ancora decidere per adesso continuo a lavorare così nel caso vi dirò naturalmente quanto ho fatto largo le mie spalline quanti giri ho fatto per le spalline però vediamo per adesso non penso che le farò però nel caso ve lo facessi, poi vi farò capire e vi farò sapere come ho fatto allora, um, ho deciso di non fare le spalline, ma di creare lo scollo a V. Ho lavorato quindi quattro giri di andata e ritorno e adesso sono andata a mettere il marcatore al centro in modo appunto da poter creare um, la, lo scollo a V. e ho fatto in questa maniera io se vi ricorderete davanti ho messo 28 dei miei um, gruppi di due maglie alte quindi ho messo 14 da questa parte 14 tra, da quest'altra parte e in mezzo ho messo il marcatore se invece voi avete un numero di spari non vi preoccupate mettete il marcatore tra le due maglie alte del di quello che avete al centro cioè se questo è il vostro um, gruppo che sta al centro mettete il marcatore tra le due maglie alte poi lavorerete come faccio io quindi nessun problema io avendo un numero pari lo metto al in mezzo agli ultimi due gruppi e adesso io eh, torno a lavorare normalmente il mio giro però quando arrivo qua vi faccio vedere come andare a fare le diminuzioni allora come vedete sono quasi arrivata al marcatore mi un ultimo gruppo di due maglie alte quindi vado al centro tra le due maglie alte vado a fare solo una maglia alta naturalmente chi ha il marcatore va qui all'interno qui fa comunque una maglia alta solamente quindi si gira la lavorazione e si fa una maglia bassissima per arrivare tra le due maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle 1 2 3 e andiamo direttamente poi tra le due maglie alte successive e andiamo a lavorare due maglie alte una e due e continuiamo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro ricominceremo il giro e vi farò vedere di nuovo come andare a fare la diminuzione sto per arrivare di nuovo alla fine del giro vedete qui avevo fatto l'altra la, diminuzione prendo il filo e questa volta vado a fare la mia maglia alta non tra le due maglie alte ma dove ho la seconda maglia alta vedete una due qui vado a fare una maglia alta in modo tale che la diminuzione laterale venga più lineare a questo punto mi rigiro con la lavorazione con delle maglie bassissime mi porto tra le due maglie alte io ne faccio una ma voi potete farne anche di più e di nuovo 3 catenelle e andiamo direttamente tra le due maglie alte del gruppo successivo e continuiamo così fino ad arrivare all'altezza desiderata e poi andremo a fare la stessa cosa dall'altra parte naturalmente dall'altra parte io mi fermerò nel nella, nei due gruppi che ho prima del marcatore per chi invece ha il marcatore qui dove abbiamo fatto dove abbiamo finito il giro andrà a fare l'ultima maglia alta qui Mentre qui chi ha il marcatore come me tra due gruppi andrà a fare l'ultima maglia alta qui, invece chi ce l'ha al centro tra le due maglie alte andrà a fare qui in modo tale da poter separare lo scollo a V. Detto ciò io adesso continuo, vi farò vedere sapere quanti giri ho fatto alla fine e eh, quindi quanti giri ho fatto facendo le diminuzioni. Dietro invece andrò a lavorare tutti i giri che andate ritorno, voglio fare lo scollo a V soltanto sul, eh, sul davanti. Allora, ho fatto 7 giri con le diminuzioni sia da questo lato che da quest'altro lato, quindi dallo scalfo fino a giù ho fatto un totale di 13 giri. Dietro invece, come vedete, non ho fatto alcun tipo di diminuzione e sono andato poi a cucire le spalle in modo tale da avere questo scollo a V. Quindi la mia maglietta è terminata.